buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa semplicissima ma anche particolare maglia che io ho deciso di chiamare maglia dea per quanto riguarda il filato quello che ho scelto è quello del filato alise linea diva che è 100 cotone ogni gomitolo è da 100 grammi misura eh, 350 metri per poter realizzare questa maglia che è una taglia s io ho utilizzato 400 grammi di questo filato quindi due gomitoli del colore rosa antico due gomitoli del il colore grigio però in realtà vi dirò che per eh, il secondo gomitolo sia del eh, rosa antico che del grigio ne ho utilizzato veramente poco quindi i eh, 400 grammi totale vanno bene anche per una taglia m perché vi assicuro che eh, se dovete fare qualche motivo in più per poter fare le maniche più larghe o la dovete fare più lunga e più larga con 400 grammi anche se siete una taglia m ce la fate tranquillamente per quanto riguarda invece una taglia l direi che con la mh, mh, per quanto riguarda la parte nel colore eh, del rosa antico anche nel vostro caso 200 grammi bastano se invece la, per la parte grigia io direi di comprare tre gomitoli quindi 300 grammi quindi ripetiamo taglia S sono 400 grammi ma sono anche per la taglia M mentre per la taglia L sono 500 grammi vi ricordo che il filato lo trovate sul sito incentando con i filati eh, dove trovate diversi colori tantissimi colori in realtà ce ne sono 17 ancora a disposizione um, e um, vi ricordo che se superate i 35 euro eh, di spesa le spedizioni sono gratuite. Per quanto riguarda la lavorazione, penso che la tecnica l'avete già riconosciuta perché è la stessa che ho utilizzato per la maglia desiderio e anche per la maglia alice, eh, ossia, si parte dal dalla, fare le maniche. Eh, quindi, si lavorano questi due rettangoli per creare appunto la parte avanti e la parte dietro e le maniche della maglietta, eh, si lavora in altezza i rettangoli, quindi si partono per le catenelle che vanno da una parte all'altra e io vedete ho fatto man maniche tre quarti voi potete decidere di fare anche maniche più lunghe in quel caso però mi raccomando dovete andare a acquistare sicuramente più filato quindi direi un gomitolo in più e una volta fatto questi due rettangoli in avanti e in indietro si cucinano all'altezza delle spalle sotto e poi si va a lavorare la parte del corpo della maglia che io ho deciso di lavorare con lo stesso punto quindi vedete è un punto molto bello molto floreale che io ho utilizzato sia per la parte ehm, sopra che per la parte sotto non ho fatto alcun tipo di bordino sapete che non sono amante dei bordini e quindi ho lavorato fino alla lunghezza desiderata e naturalmente io nel eh, video tutorial vi dirò quante catenelle ho messo quanto è venuta lunga la maglietta ma se avete qualche richiesta qualche informazione in più non esitate a scrivermi detto ciò spero che anche questa semplice maglietta ma particolare vi piaccia che desiderate realizzare, se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook consultando con Elsa o sul gruppo Facebook la libertà di uncentare e sferrozzare mentre se avete acquistato il stesso, mio stesso filato sul sito uncentando con i filati o tramite la merceria Coleti potete taggarci su instagram o su uncentando con i filati o sulla pagina facebook merceria Coleti. ah e naturalmente mi trovate anche a me su uh, instagram con um, elsa faccio l'hashtag uncentando con elsa e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial che vi avverto iniziamo a lavorare già delle cose invernali ho già quasi pronti due capi invernali che pubblicherò prossimamente, ma farò anche qualcos'altro eh, ehm, autunnale, quindi qualche maglietta stile questa, che ha le maniche a tre quarti o le maniche lunghe, ma con un punto molto forato, proprio perché deve essere comunque una maglia autunnale. Comunque noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Lise Diva che è 100% amigo fibra e uh, ogni gomitola da 100 grammi misura 350 metri. Io ho, scel ho scelto due colori, il rosa antico e il grigio perla. Il rosa antico lo utilizzerò per la parte superiore il grigio per la parte inferiore. Per quanto riguarda la maglietta la realizzerò come la maglia desiderio e come la maglia lice, quindi andremo a fare più prima due rettangoli uno per la parte dietro e una per la parte avanti che serviranno per creare le maniche e diciamo il pezzo eh, del corpo che unisce le due maniche e una volta fatto questi due rettangoli li cuciremo e poi andremo a fare il corpo della maglia per quanto riguarda le, la lunghezza di queste maniche io le voglio a tre quarti quindi che arrivino un po sopra le, ehm, i gomiti e per fare ciò vi dico già che io andrò a montare 197 catenelle ma eh, per il mio cambiamento che ho qui ho montato invece 41 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12 a cui vanno poi aggiunte 5 catenelle che serve per avere l'inizio uguale alla fine quindi mi raccomando se voi volete le uh, maniche più lunghe dovete andare a mettere più catenelle direi che se volete far arrivare fino al gomito dovrete almeno mettere 48 catenelle in più dovete un po capire in centimetri quanto le dovete fare lunghe detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro Ah, io lavorerò con l'uncinetto del numero 3 e andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta prendo il filo salto la prima delle 41 catenelle entro la successiva e faccio una maglia alta catenella di separazione salto la prima catenella e vado a fare quello che poi ripeterò per tutto il giro quindi entro nella seconda catenella e vado a fare la mia prima maglia alta devo fare un totale di 11 maglie alte una in ogni catenella quindi una già mi ho fatta successiva 2 successiva 3 successiva 4 successiva 5 Successiva sei, successiva sette, successiva otto, successiva nove, successiva dieci, successiva undici. catenella di separazione salto una catenella e ricomincio da capo quindi vado alla successiva e vado a fare la mia prima maglia alta e ne vado a fare un totale di 11 devo fare questo per tutto il mio primo giro quindi 11 maglie alte catenella di separazione si salta una catenella di base e si ricomincia vi farò vedere poi come si termina e si inizia il secondo giro Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto la catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Sa entro nella seconda catenella e vado a fare anche l'ultima e vado a fare la mia seconda e ultima maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sommi mia prima maglia alta quindi una due tre vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta sopra la seconda maglia alta una maglia alta sopra la terza maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo due volte il filo salto 2 maglie alte entro nella terza e realizzo una maglia alta doppia 2 catenelle una 2 prendo il filo salto 2 maglie entro la terza realizzo la mia prima maglia alta vado la maglia alta successiva realizzo una seconda maglia alta vado la maglia alta successiva realizzo una terza maglia alta vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta Vado nella maglia alta nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta per un totale quindi di 7 maglie alte. 3 verso la fine del gruppo di maglie alte, una in centro e 3 nelle altre 3 ah, nell'inizio nell delle altre maglie alte e di nuovo 2 catenelle. 1 2 Prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto due maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta doppia. 2 catenelle, 1, 2, salto due maglie alte, entro nella terza e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella successiva e realizzo la mia seconda maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia alta vado nell'archetto e realizzo una quarta maglia alta vado nella successiva e realizzo la quinta maglia alta vado nella maglia alta e realizzo la mia sesta maglia alta vado alla maglia alta successiva e realizzo la mia settima e ultima maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo due volte il filo sull'uncinetto salto 2 maglie entro nella terza e di nuovo maglia alta doppia quindi questo è quello che devo fare per tutto il mio secondo giro e vi faccio vedere adesso come terminare quindi vado a fare 2 catenelle una due salto 2 maglie alte entro nella terza e realizzo una maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva una maglia alta nella terza maglia alta una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella una maglia alta sopra la prima delle mie due maglie alte una maglia alta dove ho nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta quindi vedete ho fatto cinque maglie alte come le ho fatte all'inizio mentre durante tutto il giro noi di maglie alte ne abbiamo tre eh, scusate ne abbiamo sette quindi abbiamo finito il secondo giro adesso andiamo a fare il terzo Terzo giro realizzo 3 catenelle che sono stata prima maglia alta quindi una, due, tre. Una maglia alta nella maglia alta successiva. Un'altra maglia alta nella maglia alta successiva. Un'altra maglia alta nella maglia alta successiva. 3 catenelle una due tre salto le ultime due maglie alte salto le, la prima catenella entro nella seconda e realizzo una maglia bassa una maglia bassa sopra la maglia alta una maglia bassa sopra la prima delle mie due catenelle 3 catenelle una due tre salto due maglie alte entro nella terza e vado a fare una maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva una maglia alta nella maglia alta successiva per un totale quindi di tre maglie alte e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle 1 2 3 salto le ultime due maglie alte entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa nella prima catenella. 3 catenelle: una due tre, salto 2 maglie alte e di nuovo ricomincio da capo, e vado a fare una maglia alta all'interno della terza catenella della terza maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta, successiva. Una maglia alta nella maglia alta, successiva. 3 catenelle una, due, tre, una maglia alta nella seconda catenella, oh scusate una maglia bassa nella seconda catenella, una maglia bassa nella maglia alta, una maglia bassa nella prima catenella. 3 catenelle, una, due, tre, prendo il filo questo è quello che devo fare per tutto il terzo giro completiamo il terzo giro andando a fare salto 2 maglie alte entro nella terza e vado a fare la prima maglia alta una maglia alta sulle successive due maglie alte quindi una e vado alla maglia alta successiva un'altra maglia alta entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta quindi questo è il nostro terzo giro Quarto giro uguale al terzo andiamo a fare 3 catenelle: 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle: 1, 2, 3. Una maglia alta sopra ognuna cioè, Scusate, una maglia bassa sopra una delle tre maglie basse, quindi prima maglia bassa, una maglia bassa. Seconda maglia bassa, maglia bassa. Terza maglia bassa, maglia bassa 3 catenelle. 1, 2, 3. Una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte, quindi una. Maglia alta successiva. 2 maglia alta successiva. 3 catenelle. 1, 2, 3. E ricominciamo da capo andiamo a fare questo per tutto il quarto giro e poi vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro quinto giro sto per terminare il mio terzo il mio quarto giro scusatemi e vado a fare eh, ho fatto le 3 catenelle vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle quattro maglie alte quindi una successiva 2 successiva 3 successiva 4 entrando nella terza catenella ho terminato così anche il mio quarto giro quinto giro mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono prima maglia alta quindi una due tre una maglia alta sulle successive maglie alte per un totale quindi in questo caso di 4 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta nella prima delle mie 3 catenelle una maglia alta nella seconda catenella 2 catenelle 1 2 prendo due volte il filo sull'uncinetto vado nella seconda delle mie 3 maglie basse e realizzo una maglia alta doppia 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo salto l'ultima maglia bassa salto la prima catenella entro nella seconda e vado a realizzare una maglia alta entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte quindi 1 2 e 3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 2 catenelle 1 e 2 salto una catenella entro nella successiva e realizzo la mia prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda nella terza catenella una maglia alta sulle successive 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 e si ricomincia da capo una maglia alta dove ho la prima catenella una maglia alta dove ho la seconda catenella 2 catenelle 1 2 prendo due volte il filo sull'uncinetto. Vado e ho, la seconda delle tre maglie, basse realizzo una maglia alta doppia. 2 catenelle. 1 2. Questo è quello che devo fare per tutto il mio quinto giro, adesso vi faccio vedere come terminarlo. Andiamo nella seconda delle 3 catenelle: realizziamo una maglia alta. Una maglia alta nella terza catenella una maglia alta in ognuna delle quattro maglie alte quindi una due tre e quattro entrando nella terza catenella bene questi sono i giri che dovremo sempre andare a ripetere un totale di cinque adesso vi faccio rivedere un attimo come si rifà il primo dato che abbiamo una base diversa rispetto a quella iniziale quindi mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre una maglia alta nella maglia alta successiva catenella di separazione salto una maglia alta e inizio a fare la prima delle mie 11 maglie alte andando a fare in questa maniera quindi salto una maglia alta entro in successiva e faccio la prima maglia alta vado una maglia alta successiva seconda maglia alta vado la maglia alta successiva terza maglia alta vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare due maglie alte quindi realizzo la mia quarta maglia alta e rientro e vado a fare la mia quinta maglia alta maglia alta sopra la maglia alta doppia quindi sesta maglia alta 2 maglie alte nell'archetto successivo quindi settima rientro ottava maglia alta e di nuovo, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte fino ad arrivare a 11. Sono a 8, quindi vado nella prima maglia alta e realizzo la mia nona maglia alta, vado in quella successiva decima maglia alta, vado in quella successiva undicesima maglia alta catenella di separazione salto una catenella e una maglia alta e ricomincia da capo e terminerò naturalmente facendo poi eh, dopo le ultime 11 la catenella di separazione e le ultime due maglie alte quindi questi sono i motivi che andiamo, i, i 5 giri che andremo sempre a ripetere. vi ricordo che ho montato 197 catenelle e vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo eh, per fare i rettangoli quindi l'altezza deve essere l'altezza che vi serve per coprire la lunghe il in altezza eh, le, uh, le maniche poi vi farò vedere come eh, cucire e naturalmente poi come andare a fare la parte di sotto allora ho terminato i miei due rettangoli vedete ne ho fatti due e per mettere i marcatori e andare poi a cucire la parte alta e fare lo scollo e la parte bassa e fare il corpo della maglia, io sono andata a contarmi i miei fiori. Ne ho un totale di, 20, eh, di 16 per ogni rettangolo, partendo da, naturalmente da destra verso sinistra. E ho fatto per dividere in questa maniera. Ho messo 5 fiori al lato per braccio, quindi sia da questa parte che da quest'altra parte, e 6 fiori centrali, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sono andata a mettere dove ho nel giro di maglie alte alter eh, con eh, il foro ho messo i marcatori se avanti e indietro dove ho il foro da questa parte da quest'altra parte questo naturalmente è per la taglia s se come taglia m voi avete messo il mio stesso numero di um, in catenelle iniziali invece di 6 fiori lasciatene 8 quindi mettete per braccio 4 fiori per avere la parte qui centrale più larga e quindi per una taglia m uh, Poi io sopra andrò a cucire dopo e vi dirò quanto ho cucito per adesso occupiamoci sotto io questa parte l'ho fatta con il rosa antico adesso sotto invece lavorerò sempre coltiva e sempre con un certo il numero 3 ma con il grigio e vi faccio vedere come uh, iniziare a lavorare faremo sempre lo stesso motivo Ah, una cosa che non vi ho detto ehm, quando sono andata a mettere il, i miei rettangoli ho fatto in modo che la lavorazione andasse dall'alto verso il basso quindi qui in alto io ho le catenelle con cui ho lavorato il primo giro si è avanti in alto qui mentre sotto ho l'ultimo giro che ho, che ho lavorato allora quindi andiamo a fare il nostro primo giro con il grigio poi i giri si andranno sempre a ripetere ma si vanno in, si vanno a fare in maniera tonda e quindi non più um, in maniera um, um, in maniera di angiri andata e ritorno per agganciarmi con il filo io mi aggancio sopra il primo fiore qui che ho prima del marcatore vedete quindi Ah, una cosa che non vi ho detto quando sono andata a mettere i miei marcatori vedete i marcatori ce l'ho sotto io ho fatto in modo che la lavorazione scendesse ossia la prima riga con le catenelle è in alto sia avanti che dietro e quindi sotto dove ho messo il marcatore io mi, mi trovo l'ultimo eh, giro che ho lavorato questo quindi è il giro dove ho iniziato con le catenelle e fa parte delle maniche alte e del collo mentre sotto è morbido rispetto a qui, che ho le catenelle perché è l'ultimo giro che ho lavorato benissimo allora possiamo andare a lavorare il nostro primo giro il giro del motivo sarà sempre come ho detto lo stesso però cambiamo il fatto che non andiamo più a lavorare in giri di andata e di andata e ritorno, ma in giri tutto tondo. Allora, per agganciarmi con il filo, io mi vado ad agganciare qui, dove ho la maglia alta subito dopo il primo quadratino di una catenella, prima del marcatore, quindi qui ho la catenella, il foro con la catenella, qui ho la mia prima maglia alta, mi aggancio con l'uncinetto, mi aggancio con il filo, e vado a lavorare il mio primo giro e vi farò vedere subito come andare a passare davanti a dietro quindi vado a fare le mie 3 catenelle una due tre una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 catenelle 1 e 2 e vedete salto due maglie alte vado a lavorare normalmente la mia prima maglia alta doppia 2 catenelle e di nuovo salto 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte che 3 eh, maglie alte quindi una 2 e 3 e mi trovo quindi dove ho il mio uncinetto il mio scusate il mio marcatore nel foro avanti e dietro e vado a fare una maglia alta in questa maniera prendo il filo entro con l'uncinetto nel foro avanti esco dall'uncinetto con il foro dietro tolgo il marcatore così vedete meglio quindi vedete sono entrata davanti al, al, nel foro davanti esco nel foro dietro e vado a fare una maglia alta mi giro con il lavoro e di nuovo vado nella prima maglia dopo il mio foro e vado a fare tre maglie alte quindi una 3 realizzando così le mie se totali sette maglie alte e vado a lavorare 2 a 2 catenelle prendo due volte il filo salto 2 maglie entra nella terza e vado a fare la mia maglia alta doppia 2 catenelle salto 2 maglie alte vado a fare le mie sette maglie alte quindi in ogni maglia alta quindi salto 2 maglie alte prima maglia alta Vado alla successiva seconda maglia alta. Vado nella successiva terza maglia alta. Vado nel foro, quarta maglia alta. Vado la maglia alta e vado a fare la mia quinta maglia alta. Vado alla maglia alta successiva, sesta maglia alta. Vado alla maglia alta successiva, settima maglia alta e ricomincio con le due catenelle. Quindi ripeto questo per tutto il giro arriverò però dove ho l'altro eh, marcatore per farvi vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti sto per arrivare al secondo marcatore ho fatto la mia maglia alta di 2 catenelle salto le maglie alte entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta vado nella maglia alta successiva seconda maglia alta vado la maglia alta successiva terza maglia alta il mio marcatore così potete vedere meglio quindi prendo il filo entro nel foro avanti entro nel foro dietro e vado a fare una maglia alta ho creato così lo scalfo mi giro e di nuovo una maglia alta sopra la prima maglia alta subito dopo il foro una maglia alta nella maglia alta successiva un'altra maglia alta nella maglia alta successiva 2 catenelle 1 2 salto 2 catenelle ricomincio termino adesso il primo giro e poi vi faccio vedere come andare avanti col secondo per arrivare alla fine del giro, ho fatto la maglia alta e le due catenelle, entro nella terza maglia alta, quindi saltando le due e vado a fare una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Entro nell'archetto di una catenella realizzo la mia maglia alta. Termino il giro facendo una maglia bassissima. Secondo giro, e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta: 1, 2, 3. 3 catenelle di separazione: 1, 2, 3. Vado dove ho la penultima penult delle mie due maglie, alte, 2 catenelle, e vado a fare una maglia bassa. Vado dove ho la maglia alta doppia e realizzo una maglia bassa. Vado nella catenella, nella prima catenella, e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 salto 2 maglie alte entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva una maglia alta nella maglia alta successiva per un totale quindi di 3 maglie alte e ricomincio da capo quindi 3 catenelle 1 2 3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 una maglia alta nella maglia alta successiva per un totale di 3 maglie alte e ricomincio da capo vado a fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando il mio secondo giro ho fatto le 3 catenelle salto 2 maglie alte entro nella terza e vado a fare una maglia alta vado la maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta Entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima Terzo giro uguale a quello di prima quindi vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta 3 catenelle di separazione una maglia bassa sopra ogni maglia bassa quindi una 2 3 tre catenelle Una, due, tre una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due 3 tre, tre catenelle una due tre e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto terminando il mio secondo giro ho fatto le 3 catenelle salto due maglie alte entro nella terza e vado a fare una maglia alta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 Quarto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre una maglia alta nella prima delle 3 catenelle una maglia alta nella seconda delle 3 catenelle 2 catenelle 1 2 prendo due volte il filo entro nella seconda delle maglie delle tre maglie basse e realizzo la maglia alta doppia 3 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo entro nella seconda delle 3 catenelle realizzo una maglia alta entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte quindi una 2 e tre e di nuovo una maglia alta nella prima catenella una maglia alta nella seconda catenella 2 catenelle prendo tre volte prendo due volte il filo entro nella seconda maglia bassa realizzo una maglia alta doppia 2 catenelle entrò nella seconda delle 3 catenelle realizzo una maglia bassa entrò nella terza catenella scusate realizzo una maglia alta entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto terminando anche il quarto giro e vado a fare adesso il mio quinto e ultimo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Una, due, una maglia alta sopra la maglia alta doppia. Una maglia due 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi una, due, una maglia alta sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda. Una maglia alta sopra la terza. Catenella di separazione ricomincio da capo quindi vedete ho fatto 3 6 9 10 11 maglie alte, catenella di separazione salto una catenella di base e una maglia di base e di nuovo vado a fare la mia prima maglia alta, vado alla maglia alta successiva, seconda maglia alta, vado alla maglia alta successiva, terza maglia alta. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 2 maglie alte, una maglia alta sopra la maglia alta doppia, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta, una seconda maglia alta sopra la maglia alta, una terza maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione ricomincio da capo questi sono i giri che andremo sempre a ripetere vedete sono gli stessi che abbiamo usato per le maniche ma questa volta stiamo lavorando in tondo termineremo qui facendo 3 maglie alte una catenella e ah, agganciandoci quindi la terza catenella ma vi farò vedere e poi si ricomincerà dal primo ho Terminato quindi anche il mio quinto giro, per fatto la maglia alta, ho fatto una catenella e ho chiuso facendo una maglia bassissima. E adesso si ricomincia da capo dal primo giro. Quindi ricordiamo che andiamo a fare 3 catenelle, che sono stata prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una terza maglia alta nella maglia alta successiva. 2 catenelle prendo due volte il filo salto 2 maglie alte entro nella terza e vado a fare una maglia alta doppia 2 catenelle salto 2 maglie alte vado a fare 7 maglie alte una in ogni catenella in ogni maglia alta e una nella nel foro di una catenella quindi continuo sempre a fare questi giri alla fine vi dirò il motivo quante volte l'ho ripetuto io voglio arrivare uh, fino a fare la maglietta lunga uh, lavorerò sempre ed esclusivamente con questo colore quindi non andrò a riutilizzare il rosa antico ma lavorerò solo con il grigio perla allora, io ho ripetuto il motivo per 10 volte, però eh, vi devo dire una cosa, mentre provavo la maglia per vedere se dovevo allargarla oppure no... Um... Eh, diciamo eh, come si dice all'altezza del seno eh, mi sono accorta di una cosa all'altezza del seno eh, mi stringeva un pochettino o meglio non è che mi stringeva però la lavorazione non veniva a regolare eh, avrei dovuto cambiare un cinetto ma poi ho pensato un'altra cosa cambiare perché l'unico giro in realtà in cui si vedeva che la lavorazione veniva tirato è il giro con le maglie alte eh, separate da, una, ehm, da, da un forellino perché vede facevamo la catenella e e saltavamo la maglia di base quindi che ho fatto tra il secondo e il terzo motivo io ho saltato appunto il rigo con le maglie alte andando direttamente a lavorare il primo giro quindi non so se si riesce a vedere bene dalla telecamera ecco, forse così si vede bene vedete, manca un giro ed è, vi ripeto, è una cosa che ho deciso di fare, proprio perché così sul seno si vede che la lavorazione tira meno però è una mia cosa, voi potete continuare a fare la lavorazione normalmente e andare a quindi a cambiare, a lavorare con uncinetto del numero 3,5, io se cambiavo l'uncinetto al 3,5 la maglia poi mi veniva larga e io invece la volevo bella stretta, bella aderente e quindi per questo ho deciso di saltare il giro perché vedete che la lavorazione viene in questa maniera quindi da lontano l'effetto ottico non si c'è cioè, non si nota più di tanto e anche se si nota è bello è particolare sembra una cosa ehm, fatta apposta il che è così quindi vedete io tra il secondo e il terzo motivo non ho fatto il giro di maglie alte separate da una catenella ma sono andata direttamente a lavorare il primo giro poi sono tornata a lavorare normalmente fino alla parte sotto perché vi ripeto questa è proprio la parte che va sul seno e quindi non volevo appunto che eh, si vedesse questo giro di maglie alte tirato non volevo neanche andare a cambiare eh, l'uncinetto per un un giro solamente quindi ho fatto questa piccola modifica in totale vi ripeto che ho ripetuto il motivo 10 volte eh, e come al solito io non ho fatto alcun tipo di bordino perché sapete che non sono amante dei bordini per quanto riguarda la cucitura delle maniche io ho cucito sopra per sei motivi e sei motivi io intendo i nostri fiori quindi ho cucito per un totale di sei motivi sia da questa parte che da quest'altra parte naturalmente se voi volete lo scollo un po' più largo non dovete far andare altro che a Cucire di meno quindi invece di 6, cucite 5 motivi o 5 e mezzo. Deve regolate voi quanto volete lo scolo largo. A me lo scollo non è largo, tipo eh, sembra quasi un giro collo, uh, perché comunque è una maglietta un po' più autunnale, quindi andiamo un po' uh, su queste lavorazioni, un po' più uh, chiuse, ma neanche più di tanto. Quindi ripeto, uh, la mia maglia in questa maniera è terminata. Vedete che io ho il giro di maglie alte qui sullo scollo, il giro di maglie alte qui, e quindi non dovevo fare con Ero indecisa se invece fare un bordino intorno alle maniche ma alla fine mi sono detta no mi piacciono così come sono venute quindi non ho fatto un bordino neanche in questo caso quindi la nostra maglietta è terminata